Ciao ragazzi, oggi vi vogliamo fare vedere che c'è un gattino che viene da noi, ma secondo me non è di nessuno, guardate venite. E spiega il perché Anastasia non è di nessuno secondo noi, perché, perché da noi. veniva anche l'anno scorso sì. e forse l'anno scorso è stato abbandonato e, e quest'anno è tornato. E io con la foto dell'anno scorso. Esatto, e lo troviamo qua la mattina presto quindi significa che dorme da noi appena ci svegliamo la mattina lui è fuori dalla porta che ci aspetta vero Vane? Eh? noi l'abbiamo chiamata come va Ani? l'abbiamo chiamata Nina e a Nina noi diamo da mangiare e da bere vero? Nina. adesso Nina vuole essere lasciata in pace mi sa, vero Ani? Nina. aspettiamo più tardi quando torna? Eh? e apre il cancello magari se vuole no fare... non ti preoccupare ma, ma lei non vuole uscire vuole andare a fare un giretto magari ma è capace a scavalcare il cancello eh, se vuole beh, eh, ma se tu glielo apri le fai credere che deve uscire no sì. lei ragazzi svegli, quando lei viene, viene sempre lì va lì sotto e che c'è quella lì salta eh si sì. saltella Vole. Non sappiamo se portarla a casa e darle una, una casa sicura oppure no Se l'avete già fatto scriveteci nei commenti se possiamo portarla a casa Noi non lo sappiamo ancora Esatto Anche, perché, anche perché bisognerebbe portarla dal veterinario e farle fare tutte le vaccinazioni Ciao Nina sei bellissima Ragazzi scrivete nei commenti se a voi piace Nina Nina, Nina è una gatta bellissima e anche coccolona Guardate. Molto coccolona Noi impazziamo per lei E lei è il mio braccialetto. Ti, ti sei spaventata? Sì. No ma Nina non ti morde Noi a Nina diamo da mangiare Guardate quante coccole che prende Nina Da Vanessa e Anastasia Ma anche da me All'inizio seguiva solo sì. me vero? Vero Vane? ha degli occhi strani magari perché sono. poi lei mi ha fatto degli occhi dolci ti ha fatto Lascia, gli occhi dolci voglio, e lasciatela dormire Andiamo. devo scoprire se quando muovono la coda così è perché sono felici oppure no guardate che bei fiorellini che sono cresciuti nel nostro giardino arancioni e gialli ma questi sono i tuoni? ma ah, sai che non lo so Vanessa no. Sì, guarda sta diventando nero anche adesso anche oggi Vabbè. effettivamente stamattina pioveva chissà nelle altre città d'Italia sia piovuto, oggi è ferragosto e stamattina pioveva e il tempo era molto instabile però faceva un caldo, credo che sia la prima giornata calda, da, da, da quando siamo arrivati, vero? Sì, io non uscivo di, di caldo, non siamo sì veramente, adesso è un po' ventilato, si sta meglio, ma fino a un'ora fa... Ma sono sono tuoni forse? Vabbè, dopo andranno Oggi stiamo a casa, sono partiti i nostri amici purtroppo. Ci... Ma ce ne abbiamo altri. Ci, dis... mm. ci dispiace tanto, sì, ne sono arrivati altri che sono però in un altro... Villaggio. Sì, che sono in un villaggio, sì, mentre Simone, Tania e Asia erano a casa con noi. E quindi, insomma, li, li, li abbiamo vissuti di più. Poi ci rivedremo quando torniamo. Mi mancano. Eh sì. Due ore dopo. Andiamo? Andiamo a vedere se c'è gattina? Ciao amore! Ciao amore! Ciao! La sua pappa? Ciao amore, sei detto bella rilassata! Ma sei tutta bella rilassata! Ci sono le api, sì! Ma guarda, si stanno mangiando il pollo! Guardate ragazzi quante api dentro il piatto della gatta! Facciamo le coccoline? Coccoline! Cerchiamo di fare sempre più amicizia con Nina, vero amore? Bello. Amore, non avere paura! Tra... sai dove le piacciono le coccoline, Ani? Guardami qua sotto, i grattini sotto il collo. Vedi? Hai visto? Carino. Mm. Adesso noi piano piano, in questi giorni dobbiamo riuscire a portarla dentro e magari riuscire a farla dormire con noi una di queste sere, ok? Sì. Eh, c'è l'ape. Poi domani chiamo la veterinaria, va bene? Sì, perché? Perché voglio portarla, per capire che cosa c'è da farle, magari da... Ma come facciamo a portarla? Eh, dobbiamo prendere, hai ragione, un trasportino, è vero. Che c'è, amore? Sei scappata dalle api? Sì. Ce sì. ne sono tante. Sì. Senti Anastasia, ascoltami un attimo. Ma sono eh Sì, a parte quello, ma visto che stasera non usciamo, proviamo più tardi a farle entrare in casa e vediamo se riusciamo a farle fare la nanna con noi? Eh? Manca ci dà fastidio no non ci darà fastidio amore sicuramente sta me eh, la mi... mettiamo ma lei dorme per terra ah, possiamo metterle una copertina sì. magari una di quegli asciugamani sì, del mare magari anche se lei non vuole vedere lì come c'è il buco mettiamo la così se lei sale sul divano e vieni mm. dove siamo noi. Vieni ah, okay. magari lì, io ah. le lettine, a me almeno sono vicino a lei e posso anche un attimo idea. Guardo cosa fa. Eh? Va bene. Le almeno vedo cosa fa e anche la coccolo. Un va pochino. bene, ti va. Se vuole venire con me sì? a coccolo lì in braccia a me. Va bene, sei d'accordo allora? Sì. Ok, poi ci proviamo eh più tardi, va bene? Sì. La dico anche male, sa, dai, li le devi fare grattini Ma ah, sì, sì, va bene Ma no, sono pensando la gatta che mi gratta Che ti gratta lei a te, amore eh? Ma se gli eh. un bacino anche lei me lo dà Sì, però è meglio non dargli i bacini adesso perché è molto sporca no. bisogna, fare, bisogna prima portarla dalla veterinaria sì. e vedere un po' che cosa mm, ci sì. dice Guardate la no. Tanto ormai Anastasia lei sta qua da noi In teoria non dovrebbe più andare via Poi magari va a fare una passeggiata Sì ma viene lo si... stesso sì. Quando lei capisce che ormai eh, viene in casa da noi Possiamo comprare anche tipo um, una, una, una giacchetta se ha freddo Amore eh, Con ma... le manichine lunghe o con le manichine corte, <ride> Con il cappuccio così oh, Per quest'inverno eh, una pettorina Le mettiamo, Va bene dai sì, no, meno se è a freddo con il cappuccio. Va bene, adesso andiamo dentro, lo diciamo a Vanessa sì. e più tardi torniamo a vedere se riusciamo a farla entrare in casa per la nanna, ok? Sì, quando sarà sera, magari anche via, perché sera. Andiamo, passiamo da qui, almeno non ci sono le api che ci sono. No, vieni, vieni. Io posso andare. Ci vediamo dopo. bene. Abbiamo deciso stasera. Sì, magari se la, la facciamo entrare in casa magari dorme qui con noi. Io vado qui nel lettino e lei è qui di fronte a me. Eh? Che ne dici? Ma... Vogliamo provare a farla dormire qua se riusciamo a farla sì. entrare. Eh, eh ma io ho non... una cosa non anche prendere prendo qualcosa di... Un asciugamano. Ma... Tante. Poi gli compriamo anche una camicetta Però non volevo dirti quello Però vabbè Volevo dire che a lei gli piacciono i gattini sotto il collo Allora fallili, va bene? Gli piacciono Capito? Quando li fai così sotto il collo le lei piace, ok? Sì, lo... Più tardi andiamo a vedere se c'è ancora Ma sicuramente ci sarà sì, E facciamo. tentiamo di farla entrare a andiamo, da andiamo a vedere se il gattino viene a dormire, Vane? Sì. Ci proviamo? No. Ciao Nina! Amore, ciao! Andiamo! Mamma mia agola, eh! Andiamo! Nina! Andiamo a far la nanna, dai! Andiamo a far la nanna! Sei seduta, Vale! Non ha tanta voglia? Nina, andiamo? Mi dice, il piatto è lì, perché dovrei andare? Vieni Nina! Andiamo! Proviamo ad, ad allontanarci, vediamo se ci segue. Eh? Vieni. Anni, vieni qui con me. Proviamo Anni, ad allontanarci, Ani? Ani, vieni qua. Andiamo? Vieni. andiamo. Dai. Andiamo. Proviamo. Bimbe andiamo? andiamo. Non andiamo. viene? Prendi il piattino, ma vedi piatto. Cosa, piace Proviamo piatto. ad avvicinarla col piatto, dai. Andiamo? Ani, Anastasia, ascoltami. La devi far venire da sola. Dai. Hai visto? Che arriva? Andiamo, Nina. Dai. Ni. Tu fidati, comincia ad andare, che lei arriva. Proviamo, dai. No. Dai, proviamo a salire. Nina. Andiamo! Arriva, arriva la Nina. Andiamo Nina! Visto? Che arriva? Nina! dai che ce la facciamo, dai! Apri mamma, è chiuso! Io rimango sempre dell'idea che bisogna farla entrare quando lei lo decide. Intanto si è avvicinata. Aspettiamo qualche minuto, metti qua il piattino e vediamo se si avvicina. Ma non continuiamo a chiamarla no, so, perché so. potrebbe infastidirla. Però, però quando, a me prima, appena, sono, quando, appena siamo arrivati lì, a me mi seguiva. E seduta eh, si se è ma... assalta, di sotto e siamo venuti. Eh lo so, amore, potrebbe essere ancora un Andiamo po' diffidente. Una cameretta a caso? No, no aspetta. Voglio vedere se si avvicina. Voglio vedere se si eh, avvicina. Ma la sbirciamo? Eh, ma la sbirciamo? Eh, se non arriva, cosa sbirciamo? Vieni, amore, andiamo. Nina, andiamo a fare la nanna. Ti piace stare fuori a fare la nanna? Hai ragione, piacerebbe tanto anche a me. Vanessa ci prova in tutti i modi. Sta arrivando? Sì. Eccola, è arrivata. Nina. Mi fa ridere che si gira dall'altra parte come se vuol fare l'indifferente. Ma noi non ci caschiamo. Sappiamo che tanto prima o poi tu entrerai. Nina! Vanessa non ti considera. Niente ragazzi, lei rimane lì. Non ne vuol sapere di entrare. Vanessa ci sta continuando a provare, ma lei non barca la soglia della porta d'ingresso. Ora ci prova anche Anastasia e lei se ne va, quasi, no, si è solo spostata. Guarda che si spaventa. Ecco, Vanessa tenta di convincerla con un asciugamano, ma lei si lava. Io so come fare, il cibo. Ah. Già la Brava vede il suo cibo, vede, vede, Fai sbattere cibo. una forchetta vede, contro, Vieni, hai ragione. Prova Vanessa. Prendi il suo cibo e con una forchetta fai rumore, magari entra come facciamo sempre. È vero. Hai visto? Brava Anastasia! Arriva, arriva. Ragazzi, entra, sta entrando, sta entrando, ancora un attimino e lei è dentro, Vanessa ce la sta per fare, eccola, eccola, brava Vanessa, brava amore. La sua pappa è lì, vediamo se ha il coraggio di entrare oppure no. Vediamo quanto Nina sia coraggio... Insieme. No, stanno usando qualcosa per terra, è arrivato papà. Mm. Vediamola. Mm. si fa coccolare io direi che possiamo aspettare ancora un giorno o due intanto ragazzi Nina ha preso molta fiducia in noi eh? bravo papà Il papà è bravissimo eh! Da sta quasi per prendere in braccio ma ci sta provando. Però lei l'ha capito. Bravo! Bravo! No, lasciala andare. Brava, vedi? Però ha capito che non, non le è successo niente. Bravo, bravissimo papà. Dai Nina! Non possiamo pretendere che lei si fidi di noi. Anche perché noi non conosciamo la sua storia e non sappiamo quello che le è potuto succedere. Quindi deve comunque... Acquisire completamente la nostra fiducia. Ma ce la stiamo per fare. Grazie a papà. A carezza, vai. Sì, loro sono un po' titubanti, come me, comunque, del resto. Tu sei più sicuro. E lei lo sente. cosa fa. Hai preparato il lettino a Nina, amore. Ma sei bravissima. Non fare il letto Va bene, amore. Dani, guarda Nina che mangia poverina bravissima ok ragazzi abbiamo terminato il primo approccio con Nina non siamo ancora riusciti a portarla completamente in casa ma poco manca adesso è qua con noi che mangia quindi il video lo finiamo qua ma procederemo e vi faremo vedere i nostri progressi vero? Sì. io sai cosa? Dimmi. La è eh, quando sarà pulita sverminata e vaccinata lo faremo allora ragazzi il video finisce qui Canale, attivate la campanella e lasciate un pollice in su e dite, ehm, dite se voi avete un gatto, un cagliolino, piccolino, un grande ciao ragazzi, ciao